Questo meraviglioso artefatto ha molti nomi. La maggior parte degli abitanti di Aventuria, tuttavia, conosce questa misteriosa sfera con il nome di Occhio di Tenebra. Si dice che alcune di queste sfere permettano di osservare un passato ormai lontano, che altre possano mostrare il futuro, e che alcune di queste siano addirittura maledette e mostrino immagini che distruggono la mente dei meno accorti. Solo un numero limitato di persone scelte dal destino sono entrati in possesso di un occhio di tenebra e, più di una volta, la sfera si è trasformata in un peso, anziché in un tesoro utile. Salve comunità e bentornati su... un canale di ruolo. Questo secondo episodio di Manuali da Manuale è davvero molto speciale per noi perché il gioco di cui parliamo oggi ci è stato inviato per poterne parlare. Vorrei quindi ringraziare la compagnia delle 12 gemme e in particolare il buon Lorenz per averci mandato questo manuale. Prima di iniziare devo ricordarvi come al solito che se vi dimenticherete di iscrivervi e lasciare like potrebbero succedere delle cose terribili. Alla fine non vi costa nulla e al tempo stesso io non sarò costretto a perseguire degli atti brutali che mi costringerebbero a non dormire la notte. Ne usciamo tutti vincitori in fondo no? Detto questo... Bando alle ciance e buttiamoci nel mondo di... uno sguardo nel buio. Gli occhi di tenebra, quindi. Alzi la mano al narratore che, prima o poi, non è caduto nella tentazione di inserire all'interno del proprio mondo una serie di oggetti potentissimi e difficilissimi da ottenere, che però, donano in cambio poteri sconfinati. Diciamoci la verità, ci siamo cascati tutti. Il fascino degli oggetti nascosti e potenti è radicato in ognuno di noi in fondo, siano esseri Elder Scroll, le Sfere del Drago o l'Unico Anello. Non temete però, se avete paura che sia qualcosa di già visto, perché questa non è altro che la premessa per introdurre un mondo vasto e curatissimo nei dettagli. Uno sguardo nel buio, al secolo Das Schwarze Auge, nasce nel 1983 e diventa subito il gioco di ruolo tedesco di maggior successo. Col passare del tempo il gioco riceve numerose riedizioni fino ad arrivare a quella che abbiamo attualmente tra le mani, ovvero la quinta. Il segreto del successo di questo gioco di ruolo è dovuto anche ad una caratteristica unica. La storia è in costante evoluzione da più di 30 anni grazie ad una serie di romanzi e al Messaggero di Aventuria, un giornale bimestrale che riporta le notizie più interessanti del mondo di gioco, un'impresa TITANICA che durano una profondità senza rivali per ciò che concerne la trama. Il continente di Aventuria, sede delle nostre... avventure, appunto, è composto di tantissime regioni diverse, che vanno dalla foresta pluviale al gelido ghiacciaio, passando per deserti e metropoli. Ogni regione è contraddistinta dalle proprie abitudini e popolazioni, e vi assicuro che è necessario toccare con mano il manuale per capire quanto questi aspetti siano davvero curati e approfonditi anche grazie ad un intero capitolo dedicato alle diverse culture. Il mondo di gioco sembra in tutto e per tutto vivo. Trattare il sistema di gioco nella sua interezza sarebbe impossibile per lo stampo che abbiamo deciso di dare a questa rubrica, ma vorrei almeno citare la più grande particolarità di uno sguardo nel buio. I tiri delle abilità vengono fatti con 3 di 20. Sì esattamente tre dadi da venti, vi vedo già sfregarvi le mani collezionisti che non vedete l'ora di mostrare ai vostri amici i vostri dadi fosforescenti alimentati ad uranio. Ogni abilità è collegata a tre degli otto attributi fondamentali, ovvero Intuito, Carisma, Destrezza, Agilità, Costituzione, Forza, Coraggio e acume. Durante una prova, quindi, il giocatore deve effettuare un tiro su ognuno degli attributi collegati ad una determinata abilità. Qui entrano in gioco diversi modificatori che possano aiutare il personaggio a raggiungere il risultato necessario al superamento di una data prova. L'idea mi piace, perché fornisce al narratore un'idea più precisa di che cosa può andare storto in caso di fallimento. Fallendo una prova di arrampicata su coraggio, ad esempio, l'avventuriero potrebbe ritrovarsi paralizzato dal terrore, Mentre un fallimento su agilità potrebbe tramutarsi nel mancare un appiglio, cadendo rovinosamente a terra. Ora che avete un'infarinatura di storia e sistema, possiamo passare a ciò che più mi ha colpito di questo gioco di ruolo. Pur facendo riferimento al fantasy classico, infatti, il gioco è ESTREMAMENTE originale. Sì, stiamo parlando di un gioco uscito 30 anni fa, ma che ancora conserva una freschezza che farebbe invidia a molti manuali. Non dubito che questo sia dovuto anche all'opera di riedizione ma alcuni particolari mi hanno davvero lasciato a bocca aperta. Vediamo insieme alcuni esempi. Mentre sfogliavo il manuale, mi sono imbattuto in una professione molto particolare. Si tratta della strega dei gatti. Niente di particolarmente strano, per carità. Una semplice strega con un famiglio, ma la mia mente aveva già iniziato a vagare. Il colpo di grazia però me l'ha dato uno degli incantesimi. Il colpo della strega. Sì, è letteralmente il colpo della strega. Ormai era fatta, ero conquistato. La mia folle psiche mi ha obbligato a creare un personaggio Gattaro, in grado di portare scompiglio nelle cittadine lanciando colpi della strega e maledendo i raccolti. Ora ho il desiderio e la necessità di giocarlo. Già che si parla di streghe, vale la pena soffermarsi un attimo sul funzionamento della magia. Semplificando all'estremo, esistono quattro fondamentali branche della magia: quella esclusiva delle streghe, quella dei maghi e quella degli elfi più le opere divine, che però occupano un capitolo a parte. Anche qui il manuale mi ha riservato delle gradite sorprese. Ogni campo della magia è unico ed estremamente diversificato rispetto alle controparti. Ci ritroviamo quindi in un mondo nella quale ad esempio la magia degli elfi si esprime attraverso dei canti e melodie, quella dei maghi è estremamente legata al loro personale bastone e quella delle streghe si traduce in terribili maledizioni. Ho amato questa soluzione, che dona grandissimo carattere ai diversi tipi di arte arcane. Mentre raccontavo questi particolari a Gianca, mi rendevo conto che in lui si alimentava un dubbio, che forse attanaglia anche i vostri cuori. Ma se è così figo giocare a un personaggio magico, perché dovrei scegliere una professione senza magia? <ride> Molto semplice, con 5 intere pagine di abilità speciali di combattimento l'affondo letale, l'attacco a mulinello, il ripost fino ad arrivare a giostrare. Anche senza magia non vi ritroverete mai a corto di opzioni. Un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente sono alcune abilità specifiche. La presenza di un'abilità chiamata bisbocciare, ad esempio, che ci permette di reggere meglio l'alcol ed essere dei grandi conoscitori, mi ha riportato alla mente una grande quantità di campagne del mio passato, che avrebbero potuto andare molto diversamente se i nostri PG non si fossero ubriacati in taverna. Un altro esempio di abilità geniali sono due linguaggi alternativi, il volpesco e il linguaggio del ventaglio. Il primo è un linguaggio segreto noto solamente a chi appartiene al mondo criminale, con storpiature di parole e simboli segreti. Il secondo invece è un linguaggio non verbale, tipico dell'alta società, che si basa su gesti eseguiti con un ventaglio. Immaginatevi essere ad un ricevimento ed utilizzarlo per comunicare con i vostri compagni, o ancora meglio, mentre vi complimentate con un vostro rivale per lo stupendo abito da sera, con il ventaglio potreste comunicargli che in realtà sembra essere appena uscito da una discarica. Fantastico. Vorrei poi almeno citare la grande soddisfazione provata nel trovare un sistema a me molto congeniale, quello dei pregi e dei difetti, presente anche in altri giochi di ruolo come ad esempio Sinerequia. Si tratta in breve di una serie di caratteristiche da assegnare al nostro personaggio in cambio di alcuni punti particolari. Mi limito a citare lo spassoso sonnambulismo, ma soprattutto il vincolo dei capelli, difetto molto particolare che trasformerà il nostro personaggio in un moderno Sansone, Sento gli ingranaggi dei vostri cervelletti che iniziano a ruotare furiosamente pensando a cosa potrebbe comportare una campagna. Molto bene. Comunità, questo era tutto per oggi. Spero che l'episodio vi sia piaciuto e vorrei ringraziare ancora una volta la compagnia delle 12 gemme e in particolare i Lorenz per averci dato la possibilità di portare le nostre impressioni su questo manuale. In descrizione vi lasciamo il link al loro sito ufficiale nella quale potete dare un'occhiata ai manuali e al materiale liberamente scaricabile. Già che siete in descrizione potreste buttare un occhio alla pagina Instagram, al server Discord, però insomma, vedete voi. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ci vediamo al prossimo episodio di... Manuali da Manuale.